Educazione finanziaria non vi lascia soli, non vi abbiamo lasciati soli in tutto questo mese di luglio e i primi di agosto, ma le repliche ci saranno per tutto il mese di agosto, da di 8 fino a tutto settembre, saremo con voi in replica, con tutti gli ospiti di Economicamente. Potete rivedere tutte le puntate e seguire tutte le consigli e le divulgazioni dal punto di vista di educazione finanziaria. Vi auguro una bellissima estate di ripresa e di ristoro per un autunno di ripartenza. Alle prossime puntate. Grazie.